Say oh!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 Io lo Sì, perché <ride> il mio successo non è mio ma di tutti voi, compreso anche nostro, i nostri amici che sono qui. Tanto <ride> anni siamo stati anche in piazza di Cioè. Questo amico mio qua è artista, eh? questo è un artista. Ah, poi ci pensiamo. Eh, Vuoi dirci il tuo nome? Vedi che si nasconde Edoardo. dietro la colonna. Guarda. Prego Edoardo? Feola, Feola. Feola. Feola. Edoardo Feola. Feola. Feola allora se viene in venga, venga un attimo a ripresa eh, sì. sì. vieni, vieni qua dai un attimo perché vendono pure eh, questi di Roma solo... che sono stupendi e diciamo, la villa sono felice per piantare la villa la posta non lo sapevo, ho fatto un sorpreso vedete che vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. ci prende volete venire qua che eh? vi riprendono perché Venite no? parlare dell'amore. parli dell'amore, quello che c'è. Di latina. Di La latina. La latina. Sì, Scusami. Allora, eh? no, io dell'amore ho tutto da imparare. Ah, qui sì. per esempio, stasera ho preso delle cose che non immaginavo. Ah, non vero. so, c'è sempre da imparare in amore. E io cerco di imparare il più possibile. Cosa hai no. imparato? Per esempio, qua ho <ride> imparato. dai Cos hai imparato? Stasera ho imparato? Che hai imparato? Allora, imparato intanto che è bellissimo, vedere le cose dalla prospettiva che avete voi donne e qui è forte questa cosa sapete, sapete portare tutto in una dimensione è quella più vicina alla realtà, no, no, cioè avete tanta fantasia, tante cose, riuscite a, a produrre cose bellissime, però nello stesso tempo avere quella concretezza che hanno le madri anche, quindi veramente bello, io mi sono, mi sono trovato molto bene qui con voi così eh, preso da questa, questa atmosfera, la di riscopetrancia, parla di mio ma è un artista in che senso? cioè dipinge, scrive, cosa dipingere? un pittore? allora, pittore? allora io, sì, sono... A io sono un allievo di si... Renato ma marito di un di allora io sono di un marito